Ciao Farmina! Buonasera! Ciao, buonasera a tutti! Che bello, che bello ritrovarsi dopo due anni e mezzo, siamo stati. Quando... Beh, in realtà da ieri sera, ha ragione, infatti. Ci sono <ride> alcuni che sono venuti. Eh sì, si, ieri signora, sera. ma gli altri non ci sono. Comunque, quando si va via da casa dai propri cari la nostalgia, la mancanza si sente quando si è lontani. È così, è inutile, marito e moglie mi manchi, non è vero. È così, è successo con voi. Due anni senza vedere le vostre facce, i vostri sorrisi. Grazie per essere qui questa sera. È bello per voi da siciliani tornare nella vostra terra, ma anche per me, che anche se sono abruzzese, mi sento anche un po' siciliano, questo lo posso dire. 13 anni, in mezzo a Però scusatemi, eh? non sono l'unico. Uno che dice. Da 13 anni mi sento un po' siciliano. <ride> io non parlo così, non <ride> parlo. Mi sento un po' siciliano, lì no, c'è no, la porta. Come va, dire, va. anni che... Eh, eh, e bravo, così. Cosi, Vabbè, è bravo, è così, bravo, eh, eh, finalmente ho capito. Qualcosa per cambiato, ragazzi. L'unico silenzioso qua, raga, ma vi ricordate? Non è lui. Cos'è successo? Cosa ti è successo? Perché sei così silenzioso? Facci, fateci sentire, I, vai, sentiamo, sentiamo, vai. Io sono una persona educata e lascio parlare voi. <ride> e... Torpedine, abbiamo, cambi... abbiamo sbagliato meglio. <ride> allora, in questi anni mi avete preso tanto in giro che il mio italiano non è così furbito allora... Voglio ritornare sul palco di Taormina, eh, la seconda serata con un italiano molto più forbito di quello che ho portato negli anni oh passati. Oh mio Dio, non mi, Cos mi piace così. No, eh? yeah, oh. ti posso dire una cosa? Ma proprio sinceramente, adesso ti ho dovuto mettere fra te, un ti Lo sai, Usaccio, ma è quello posso sentire. Molto meglio così. No! E che eh, sentivo i vostri, i vostri discorsi, no? Tu dicevi, da tanto che non vediamo le vostre facce due anni e mezzo. E un altro anno senza pira la sua faccia mi si sta. Però dico, va, be no, va bene. E, e, no, beh, che dire, siamo felici di, di essere tornati finalmente. Molti di voi c'erano anche ieri sera, no? Sì. Sì. Nessuno. Questo sì. Sì. Un po' più animoso, un po' più. animoso. Sì. Non c'era Nuggia a quanto pare, no, mai, non c'era nessuno, non ah, tu c'è e perché non urla, signore? Non Come non ce la fa? Vabbè, eh, beh allora quest'anno, dopo due anni e mezzo che non facciamo concerti, abbiamo deciso di, di non limitarci al, all'ultimo progetto che eh, abbiamo fatto, cioè il tributo a Ennio Morricone, ma di cantare il nostro repertorio per intero, fin da quando siamo nati. Signora e mezzo lo spettacolo preparatevi per un tre no, canteremo i brani che hanno accompagnato questi 13 anni di carriera, signori, buona serata.